Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. Eh, ovviamente, avendo presentato un emendamento analogo che, come dice giustamente il Consigliere De Priamo, eh, abbiamo ritirato, eh, devo dare una spiegazione di questa motivazione. Allora, eh, andando a dare occupazione di suolo pubblico a quei soggetti che la legge oggi non prevede, che purtroppo il decreto legge eh, ha dimenticato, eh, siamo costretti appunto, a ritirare il nostro emendamento, ho torto collo, e con molto dispiacere perché anche noi riteniamo che i laboratori artigianali che hanno posti all'interno, stanno subendo la crisi, avrebbero bisogno, anche loro di una parte di spazio esterno certo dovremmo arrivare a quantificarlo eh, a seconda anche delle dimensioni dell'esercizio interno e dei coperti persi perché ci sono alcune pizzerie a taglio che non hanno coperti interni quindi dare oggi uno spazio esterno a chi non ne ha bisogno già potrebbe essere un errore e ce ne sono altri invece che magari hanno dei, delle dimensioni anche di cento metri quadri e bisognerebbe valutare quanti metri quadri dare in compensazione e io, la proposta e l'intento della maggioranza è visto che ci sono delibere di iniziativa consigliare, approfondire la tematica con gli uffici con le commissioni competenti e perché no ricordarlo come farò personalmente ai nostri portavoce nazionali e ai vari ministri che pensano con un contentino di pochi mesi di risolvere la questione, di approfondire quello che è un buon intento, però distribuendolo su tutti i soggetti che stanno subendo la crisi. Per questo motivo, purtroppo, anche se vorremmo, non possiamo votare favorevolmente a questa proposta e ci asterremo.